buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di lego harry potter anni 5 7 siamo nel quinto anno nello scorso episodio la Umbridge ci ha beccati nella stanza delle necessità ed ora tocca a noi tocca a noi riuscire a insomma salvare il mondo magico bene vediamo a questo punto dove ci porta il fantasma vediamo dove dobbiamo andare quello che mi fa piacere è che abbiamo imparato un bel po' di incantesimi Ma sembra che ne impareremo ancora parecchi altri Perché la ruota Là in cima In alto a sinistra appunto di Harry È ancora parecchio libera Allora il fantasma va di qua Seguiamolo Vediamo un po' eh. Per esempio gli incantesimi per rompere il vetro Ancora non li abbiamo Non penso che useremo ancora le mandragole Non credo almeno spero di no Perché sarebbe un po' ripetitivo E qui non ci siamo ancora stati Quindi direi di Iniziare a vedere cosa c'è qui. Allora, il ragazzo vuole il maestro. Anzi, è Piton che vuole il maestro È Piton lui. Non credo, però potrebbe anche essere. E questo ci serviva proprio per andare avanti. No, era Piton, ok, perfetto. Niente, oh. Piton gli dice, concentrati, testa di rapa. Vabbè, di concentrarsi. Lui pensa a scubare, mi sembra un po'... Normale, dato che ero un adolescente. Az livello dentro la mente di Python questa volta, eh? Però non è un livello. Non abbiamo il, il, mago, il mago autentico da fare, quindi andiamo un po' più spediti, eh? Non possiamo colpire qua, appunto. Eh, ah, posso colpire lui e farmi dare delle monete, ok. Allora. Qui quindi vedremo nostro padre che bullizza Python. Vediamo, eh. Vai qui. Bravo. E anche tu qui. Perfetto. E la chiave. Vai. Ah, dai, metti là. Grande. Ok, come vedete non è un livello perché non c'è il mago autentico, quindi andrei un po' più veloce del solito. Eh, qui colpiamo un po' gli armadietti. Ecco fatto. Ecco qua. Tiriamo fuori tutto quello che c'è da tirare fuori Ecco fatto Questo non lo posso colpire va bene A te posso farti giocare un po' con la tua robetta lì Sì E poi ricostruirti per prenderci altre monetine E magari qualcosa di segreto Un personaggio No niente Zero proprio E qui non c'è niente di nascosto Ok Non sembra esserci roba particolare qui quindi proseguiamo Non si può proseguire ok Tocca sbattere fuori anche quello che c'hai dentro. Poi qui. Tac. Ehi, colpiscilo. Grazie. E chi è questo? Sirius? Da giovane? No, è Piton da giovane. darsi che sia Piton da giovane. Ah, abbiamo Sirius Black giovane e Remus Lupin giovane. Ah, noi stiamo giocando con James Potter, non Harry Potter. Ok, e stiamo letteralmente bulldizzando Piton. Quindi socio... Ma è quello che stiamo facendo. Ok, vai. Bravo, dammi le monete. È bella l'animazione che avete fatto, però ora dammi le monete per favore. Grazie. Ok, andiamo. E qui c'è il platano picchiatore. Credo sia il platano picchiatore quello oppure semplicemente un albero. Quante belle monetine che ci sono qui. Peccato che non ci sia il mago autentico. Vabbè, evidentemente questo non è un livello, ma solo un modo per imparare l'incantesimo che legge la mente delle persone. Quindi facciamolo un po' più in fretta. Qui potremmo scavare, forse con Lupin. No, con Sirius Black. Possiamo trasformarci, sì. E scavare. Vediamo cosa salta fuori qui. Anzi, probabilmente dobbiamo farlo per andare avanti. Per poter tirare giù il buon uh, piton da lì sopra. Ecco qua. Ed ora... Vai, Wingardium Leviosa. No, le, le forbici, ma dai. Vai. Poverino però. <ride> colpiamolo, colpiamolo. A duello ora, vai. Di duella. Tac, X, vai vai, vai, vai, vai, vai, Preso. Vabbè, poverino, Pito è un po' una pippa eh. Se non c'è molto che possa fare lui. Ok, poi cos'è? Che colore mette? Il rosso. Tac, ah questa volta, va bene. Preso. Ed infine, che colore mette? Di nuovo, questo ocra Addio Piton. Va bene. Quindi abbiamo imparato? Sì, concentrazione, sbloccato. E si va a mettere lì. Mattoncino d'oro preso. Perfetto. Allora, qui vediamo cosa possiamo fare. Ma ah, c'è un diffindo? C'è un diffindo tu? Scusa, eh. Un secondo. No, niente, non c'era niente che potevamo fare lì. Ok. Allora, qui invece abbiamo un lucchetto che ancora non possiamo distruggere. Ci serve proprio bombarda o qualcosa di questo tipo. Abbiamo fatto saltare un bel po' di roba qui, godo. Ecco qua. Perfetto, andiamo avanti. Qui possiamo accendere questo. Possiamo colpire gli scabelli? No. Però qui possiamo fare di findo, eh. Qui possiamo assolutamente fare di findo. Colpiscilo? Magari qui? Vai. Ecco, fatto. E usiamolo subito per creare un'armatura lì. E aprirci la strada lì qua. Comunque non andiamo di lì per adesso. L'abbiamo fatto solo per completare un attimo quest'area prima di andare qui sopra. Allora, tac. Perfetto. Tac. Poi di nuovo, tac. Poi di nuovo, tac. Ed infine. Tac. Ecco fatto. Allora, qui abbiamo lo standard, sì. Con diffindo abbiamo tirato giù questo. Ed ora possiamo... Boh, non, so, non ho capito cosa potevamo farci lì. Attiviamo questo. Tacchi, cosa fanno? Partita? Si mangia una vicenda? Vince qualcuno? Il personaggio abbiamo sbloccato? Ermione cardigan Ok Poi Altro standard del serpe verde. Tac Perfetto Qui allora ricreiamolo un attimo Magari non colpiamolo con diffindo questa volta Ma colpiamolo con un altro incantesimo Ah possiamo Semplicemente creare delle nuove forme Vediamo se questa volta crea una forma Diversa rispetto a quella che ho fatto prima No, uguale alla prima. Questa è uguale alla prima. Ok, va bene. Finito. A questo punto però seguiamo il fantasma. Dov'è che dobbiamo andare di preciso? Qui sotto? No, da questa parte. Credo. No, no, no. Qui sotto allora. Dobbiamo andare qui. Però devo forse tirare giù quelli. sembra c'è qualcuno che piange ah no no dobbiamo andare via giustamente lì siamo entrati per imparare il nostro incantesimo la concentrazione ed ora possiamo uscire Dai, torniamo qui ora possiamo effettivamente risolvere questa roba che c'è con gazza qua eh concentrazione andiamo su gazza un po' meglio però Tac E lui vuole la scopa C'è una scopa qui in giro? È qui no? Eh appunto Dammela E diamo la gazza Così è contento. Perfetto E quindi cosa fai? Un mattoncino d'oro Perfetto grazie Ed ora si va dalla humbridge Vai Gli esami? Scena degli esami, bellissima. Mi sa di sì. Eh sì sì, proprio faranno silenzio, eh. Una delle scene più belle di tutta la saga di Harry Potter, dai. Ammettetelo. Di tutta la saga cinematografica. E rivalutato il quinto film, che è bellissimo. Oddio, bellissimo. È molto più bello di quello che molti dicono. Molto, molto sottovalutato il, il quinto film L'ordine della fenice. Probabilmente tra quelli di Yates, forse è il più bello. Allora, fammi salire qui. Non c'è ancora il mago autentico, quindi, peccato. Primi B per guardare dentro una scatola di tiri Vispi Weasley. Ah, quindi ci serve un, un Freddy George per interagire con questa roba qua. Ok. Poco d'artificio fatto Vai così Tac Devi indossare le scarpe appiccicose Ok Magari le prendiamo proprio qui eh si, si è dato una martellata in testa Però vabbè Tagli Allora Magari le prenderemo proprio qui Le scarpe appiccicose eh Chi lo sa Vediamo un po' qui cosa possiamo fare. Pozione? Eh sì, tocca fare la pozione. Allora, armatura. Brava. E dammi questo pezzo. Poi. Qui tocca scavare, eh. Guarda George com'è incazzato. Oh, è freddo questo. È freddo, ok. Fortunatamente hanno le iniziali sui maglioncini, altrimenti buonanotte a distinguerli. Allora. Qua possiamo colpire qualcosa? No, bisogna forse però... Vediamo, eh? Vediamo cosa si può fare qui. Innanzitutto questo. Bisogna indossare le scarpe appiccicose magari da qualche parte? Qua possiamo colpire lui? No. Forse possiamo colpire quello? Esatto. E qui abbiamo l'altro ingrediente. Ed ora tocca trovare questo dente. Sarà qui dentro, no? Immagino sì, è qui. Ok. Perfetto. E andiamo a inserirlo qui. Vai, bevi la pozione della forza. E possiamo andare ad aprire quella zona. Vai. Guarda dentro e cosa trovi? Oh le scarpe L'avevo detto che le avremmo prese qui Cioè era troppo Era troppo palese C'erano era... troppe zone con le... queste scarpe Allora ritorniamo un attimo qui Puoi camminare su muri Perfetto Charlie Weasley è sbloccato Charlie Fratello dimenticato proprio Allora Poi possiamo salire qui e come si.? Perché non ci sale? Ah, perché forse qui non è completo il muro. Ok, non era. Probabilmente bisogna usare bombarda per ottenere gli ingredienti giusti per completare quel muro. Poi si va di qui. Ecco qua. Vai, tiriamo giù questo. Poi. Attiviamo questa Attiviamo la leva lì Così anche gli altri possono salire Bene Anche gli altri tipo appunto Fred Anzi George Vai Attivala tu questa scatola Altro fuoco d'artificio Vai Mettilo qui Perfetto E poi, già che ci siamo, possiamo fare questo. Ecco qua. E questo. Ah, possiamo anche mettere pezzo lì. Sì. Ok. Vediamo un po' cosa si può fare qui. Poi, eh. Noi, io queste cose qua con le statue le faccio comunque. Perché può darsi che ci siano dentro dei personaggi delle cose nascoste. Come è già capitato. Non solo delle monetine. Posso tra l'altro colpire quello? No. Allora. Qui abbiamo un altro personaggio bloccato. E qui ci serve l'umos. Vai. Ok, altro stemma preso. Portiamolo qui. Ecco qua Ed infine ce ne manca un altro Vediamo un po' dove può essere eh. Allora attiamo la torcia lì Così ci vediamo un po' meglio Poi questi muri servono a qualcosa? No Stiamo solamente facendo crescere dei funghi Qui però possiamo fare così Eh, appunto Vai George O Fred Qualcuno dei due uno dei due comunque. Mattoncino d'oro preso. Poi qui sopra. possiamo a prendere altre monete. Così. Tiri Vispi Weasley. Vai a Perfetto. E possiamo anche colpire quel pulsante. Non ancora. Probabilmente con quello che c'è qui dentro. Sì però. Appunto. Tindon. Ok, mi sa che l'altro stemma è tipo qui da qualche parte ma bloccato da, da queste cose che dobbiamo sbloccare più avanti. Eh. Peccato che questo non sia un livello vero e proprio. Cioè, hanno fatto tutta questa roba qui e non è un livello. Ok. Accendiamo un po' di luci qui. Vediamo un po' cosa si può fare. Si, può, si possono colpire queste cose? Probabilmente sì. Ok. Poi possiamo accendere altre luci, sì. Giorgio fai l'altro, per favore. Ho bisogno montarlo prima. Prima bisogna montarlo. Vai. Perfetto Ora si può passare Però prima vorrei vedere cosa si può fare qui Anche qui serve ermione Valisemente serve ermione Però possiamo mettere questo coso qui Ok Va bene Finito? Qui dentro non c'è più niente da fare, davvero? Tra l'altro questo cos'è il loro quartier generale, tipo? Intanto accendiamo un po' di luce va Qui non c'è la luce da accendere eh? eh devi conoscere la magia oscura E eh, ho capito Qui niente quindi non si può fare nulla qui Allora allora allora allora Magari qui Sì, si può comunque Distruggere roba Guarda qua Tac tac tac E si può creare qualcos'altro Perfetto Anche questo lo possiamo mettere qui E mi sa che stanno creando il mega fuoco d'artificio quindi continuiamo a creare roba e nel frattempo apriamo qui dietro il passaggio segreto ecco fatto tac no colpiamo meglio lì tac poi facciamo giocare sta, sta roba qua con dai personaggio segreto No, solamente monete Ok, mettiamo quindi la testa Nel mega fuoco d'artificio qui E godiamoci penso alla fine del livello Scatola Weasley sbloccato Perfetto Mattoncini d'oro 35 su 200 Eccoli Eccoli che faranno la loro entrata in scena leggendaria. Ecco, le piume più grandi di loro, scrivono. Questa scena è già talmente epica e da un certo punto di vista ridicola di per sé che non c'è bisogno che l'ego faccia chissà cosa. Basta trasporla in maniera normale. che vuole continuare a fare l'esame ok quindi possiamo proseguire Gazza è tutto contento che gira a pulire la roba ma possiamo magari prendere qualcosa mentre, quando lo pulisce e eh, infatti Però, vabbè, se sono solo queste monetine Gazza potevi anche sprecarti un po' di più eh. vabbè, seguiamo il fantasma non abbiamo ancora fatto un livello vero e proprio in questa parte tra l'altro Abbiamo sbloccato l'incantesimo concentrazione per leggere nella mente delle persone Abbiamo sbloccato le scatole Weasley Bisogna però fare un livello vero e proprio ora Sento la necessità e l'urgenza di farlo Qui però possiamo aprire la scatola Weasley Quindi apriamola Ah grazie Solo Weasley posso utilizzare le scatole di Weasley Weasley Ok, Ron vai Giustamente, solo i Weasley. Eh, poi tu, vai. Fammi vedere un po' cosa fai. Vattene via te. Oh. Ok, possiamo andare lassù, quindi? Sì. Perfetto, cioè abbiamo, abbiamo creato una scaretta, letteralmente. Ok. Mattoncino d'oro. 36 su 200 qua. Poi tutto da questa parte Vediamo un po' cosa c'è qui Altre monetine E basta Ok abbiamo finito Prendiamo. Che livello è questo? E chi era quel personaggio? Ah ok era la fine del livello precedente Ok ok la fine della sezione precedente era il, uh, il, professor, uh, il professore dell'incantesimi, lui, che esulta. <ride> e Henry che trepa. Malissimo. E vede Sirius in pericolo. Missione all'ufficio misteri? Siamo arrivati finalmente? Alla fine del quinto anno Vediamo mm. Ok livello Questo è un livello vero e proprio Stiamo facendo esattamente Oh, eh, va bene Ah, guarda quante monete di blu Ok, prendi anche l'altra, grazie Perfetto Allora, quello lo possiamo colpire, sì Vediamo cosa c'è dentro Questo lo raddrizziamo Ah, dobbiamo far passare il gatto Così Il gatto passa No, che ci dà un piatto il piatto lo possiamo mettere sopra qualche parte, no? Oppure qui. O qui. Qui. Perfetto. Poi, vediamo un po' cosa, cosa si può fare qui dentro, eh. Può distruggere letteralmente l'ufficio il... della Umbridge. Vediamo. Deve essere un personaggio con una chiave per aprire le, le serrature. Beh, non fa una piega. Perfetto. Datemi le monetine, voglio diventare mago autentico. Questa palla qua la possiamo colpire in qualche modo? Non sembra. Mentre di sopra ci serve la magia oscura. E effettivamente la Ambridge. Con la magia oscura ci va proprio a nozze, no? Era plausibile che nel suo ufficio ci fosse qualcosa con la magia oscura. Vai. Tac. Ora il gattino può andare di sopra. Dove va adesso? Ok, è andato lì dietro, perfetto. Continua ad andare, devo colpire quelli, sì. Perfetto. E posso colpire anche quello? Assolutamente sì. Bene così. Guarda quante monetine, poi in Guardium Leviosa. Arc. E possiamo girare anche quello Ancora Ora vai? No, ancora Perfetto Vediamo cosa fa adesso Possiamo interagire con quel quadro? No Con roba qui dietro E forse ora possiamo interagire Tira la pozione, perfetto Vai Metropolvere, anzi Cazzatissima l'Humbridge. Ah no, che okay, questa sarà la missione in cui la portiamo a farsi rapire dai centauri. Molto probabilmente sì. Eccola qui. Missione di nuovo nella foresta proibita. Eccoci. Giochiamo con la Ambridge? No, non possiamo giocare con la Ambridge. Ok. Distruggiamo un po' tutto qui. Prendiamoci le monetine. Ecco, fatto. Perfetto. Anche i rani possiamo colpire, no? I rani rimangono lì. Farsi cavoli loro. Eccoci qua. Poi così Ecco fatto Un bel po' di monete E un altro bel po' di monete Allora, quel fiore lì bisogna ucciderlo subito Perché ci potrebbe far danno Anche te, via, crepa Grazie Ecco qua Perfetto Tutti distrutti Altre monete. E qui possiamo effettivamente costruire qualcosa. Un trampolino. Può darsi. Un ascensore quasi. Nella foresta proibita. Ok, crepate tutti. Ecco qua. Vediamo se c'è qualcos'altro da disintegrare. Come di andare avanti. Eh. Ok, non sembra esserci nient'altro qui. Dovremmo aver fatto tutto, quindi andiamo. Vai, fatemi salire, raga. Grazie. Vai, apriamo questo. Cosa abbiamo fatto di preciso? Ah ok, qui possiamo tirare giù l'aliana Gliel'abbiamo proprio strappata di netto Ok Qui sopra non sembra esserci nient'altro Questo sì invece che c'è Guarda, non lo colpisce Cioè devi mirarlo Molto strana questa cosa Vabbè, andiamo avanti non abbiamo ancora beccato Guarda qui c'erano delle monetine Non abbiamo ancora beccato la missione di questa zona Di questo livello perlomeno Cioè gli oggetti contati che dobbiamo fare E cioè, qui ci serve Grattastinky Crepa lì, perfetto Tac Ok abbiamo già trovato un pezzo importante Andiamo a metterlo qui poi grattastinchi dovrà fare il resto. Vai, scava. Forza, grattastinchi, brava. E vai pure di qui. Ok. Buon Ermione, tutti tuoi. Uno. Posta Thierry. Perfetto. Altro po' di monete molto, molto gradite. Ecco, distrugge anche quello, grazie. Niente, non lo prende se ci sei vicino. Eh, è strano, devi avere proprio l'angolazione giusta, eh? altrimenti non lo fa. tac tac tac tac, tac. vai, distrugge tutto. Nel frattempo qui tra l'altro sta nevicando ragazzi ed è bellissimo Ok possiamo ora salire qui Perfetto Tac Ok ci serve un bel bombarda Che l'Ambridge potrebbe sapere eh Ma non lo usa Cosa ci fatto? Un incantesimo Perché l'abbiamo colpita noi con, eh, con l'incantesimo a nostra volta E bisogna stare attenti a colpire l'Ambridge Si incazza, eh? eh Giustamente Ok, qui abbiamo fatto tutto Sembra di sì Questo non lo possiamo aprire comunque Quindi scendiamo Ah, c'è lo studente in difficoltà qui C'è lo studente in pericolo Mi sa che per salvarlo però ci serve il contenuto di quel, di quel baule di sopra, eh? così a naso. Non mi sembra che ci sia modo di salvarlo lui. Qui, almeno. Possiamo risalire qui, possiamo andare qui. Ah, però bello, possiamo fare questo. No, torna su qui, grazie, così non devo fare tutto il giro io. Condiffindo magari. No, ci dice di no proprio col dito <ride> eh, No, mi sa che serve proprio il contenuto di quel forziere lì sopra Quindi, Nishba Ok, distrutti Vai, Wingardium Leviosa Costruiamo qualcosa lì, cos'è una spada? No, una doppia spada possiamo usare... Ah no, una forbice, scusatemi. Che possiamo usare per tagliare via i fiori qui. Vai, taglia, brava. Taglia anche quello, grazie. Ok. Prima però di andare avanti, datemi un secondo che... Vediamo di fare qualcosa qui di interessante, di prenderci un bel po' di monete. Soprattutto queste blu. Sono indispensabili per fare il mago autentico. E qui ci serve qualcuno di Weasley per poter proseguire. Ma questa l'abbiamo fatta. Vai, andiamo. Cazzatissima Ma come? Ma le hanno tirato una freccia nei capelli. Bruttissima oh, la Ambridge. Ma cos'è una ninja? Incredibile. Postpite No Mentre la Umbridge fa roba Noi possiamo distruggere piante Gli uccelli si spaventano con rumori forti Costruisci un oggetto rumoroso Va, va bene Ma perché non possiamo passare di qua? Perché c'è quell'uccello lì Ok Beh, Io nel frattempo Faccio un po' di roba qui Prendo un po' di monetine Ah guarda qui dietro Mago autentico Perfetto Perfetto Allora possiamo tirare dritti ora Allora Vediamo cosa possiamo fare da questa parte Eh Io Ho capito che gli uccelli si spaventano Con i rumori forti Ma come faccio a usare sto coso? Costruisci un oggetto rumoroso Eh grazie Potessi farlo Lo farei molto volentieri Defindo da qualche parte Non penso No, non sta servendo a nulla Quello che sto facendo eh. Ah, ora sì, ora sì devo distruggere un po' di fiori, evidentemente Va bene Ora va Vai Me, me, me, me, me, me, me Vai, pussa via. Perfetto. Ed ora? C'è un altro uccello che non abbiamo visto da qualche parte. Che dobbiamo... Dobbiamo andare via. Vediamo. E qua magari? No. Esattamente, a cosa è servita sta cosa? Ah, qui, qui, qui. Attenzione. Ok c'era un uccello che non avevamo visto Va bene Vai fai retromarcia Armione Vai spaventali così se ne vanno Ok Tra l'altro qui ci sono un botto di monete in più per fare il mago autentico Ma un casino E guarda qua Sembra normale Aiaiaia aia, aia. No attenta attenta che poi che repi Ecco, abbiamo distrutto il nostro mezzo di trasporto. Sto colpa di un fiore. Ecco fatto, crepa, fiore maledetto. Drop si sveglia con i rumori forti. Eh, grazie, sì. Mi sarebbe servito molto quell'oggetto che è appena stato distrutto dal fiore, vero? Dimmi che è respawnato qui almeno. Sì, è respawnato, perfetto. Vai. Grande, Harry. Fatti investire. Tra l'altro ci sono tutti questi ragnetti che vanno in giro. Vai Grop No, devo proprio mettermi qui per forza. Altrimenti Grop non viene. Dai dai forza. Tra l'altro dietro, dietro Grop ci sono delle monete blu. Che vado a prendere molto volentieri. Ecco qua. Vai, hop. Vai, vieni qui. Vai, Grop, fai quello che devi fare. Bravo. Guardala che ninja, ma che è... Ma è fruttissima, guardala. <ride> Vabbè, ma scusa! Ma che sta facendo? Ok. Livello completato, gioco libero sbloccato. Ci darà due mattoncini d'oro perché non abbiamo salvato lo studente in pericolo, però abbiamo fatto un mago autentico. Ok. Totale gettoni. Un bel po', 850.000. Mattoncini d'oro. 37 su 200 e 38 su 200. Perfetto, continua storia. Eccoci qui. Li porto dai testral.